Noi già stiamo registrando. Bene, io il caffè. Buongiorno a tutti. Buongiorno gruppo. Allora, oggi, cioè, pochi giorni fa, con uh, il nostro amico Riccardo... Io ne approfitto, mi prendo il caffè, eh, va bene. Esatto, bravo, buon bravo. C'è successo qualche cosa di eh, eccezionale. Però io vorrei che lo raccontasse Riccardo questo. Lo devo raccontare lo... io. Ah, eh. Sì, sì, sì. sì, sì. Allora, Perché l'artefice di tutto sei te. Assolutamente no. Eh, siamo tutti. Comunque la cosa interessante, eh, la cosa più bella, è eh, eh, che in occasione di tutto questo diciamo, movimento che stiamo facendo con Francesco, Manuela, Roberta e tutto il team e il gruppo, e ovviamente in occasione di questa della nascita e della crescita dei concept group live e tutto il resto eh, ho avuto diciamo, la fortuna eh, e abbiamo avuto l'occasione di poter portare avanti una bella chiacchierata con uno del, dei personaggi forse più importanti eh, per quanto riguarda il Made in Italy, eh, il design. Eh, la moda e lo stile della moda degli ultimi anni o soprattutto sono degli artefici dei giornali magazine e eh, eh, testate simili eh, Pierpaolo sì, sì, Pitacco <coughs> Se, allora, eh, ovviamente mi piacerebbe introdurlo a tutti quanti come si deve Pierpaolo Pitacco è l'attuale art director del Rolling Stone magazine ma eh, non c'è bisogno che io adesso sto a elencare tutti i suoi lavori e tutto quello che ha fatto basta che andate su Google, digitate Pierpaolo Pitacco e vi rendete conto ma vi dico solo due piccole cose eh, direttore artistico di Uomo Vogue direttore artistico di El Italia eh, ha progettato Io Donna direttore artistico di El Russia di È l'Italia, eh, Rolling già detto, eh, di Grazia, Grazia in Francia, quindi eh, ovviamente stiamo parlando di un personaggio che, dal, il, diciamo dalla metà degli anni '70 ai giorni d'oggi, ai giorni nostri, ha dettato legge e ha praticamente creato anche lo stile eh, che tuttora eh, ritroviamo sui giornali di moda e tutto il resto. Ovviamente. Eh, non è che l'ha creato lui lui fa parte di un, di un team eh, fantastico di, di, di, di stelle chiamiamole così eh, del design dello stile italiano eh, dico alcuni nomi Lucchini, Giovanni Gasser L'Oliviero Toscani, Gisella Borioli quindi andatevi un po' a, a, a documentare però il succo del discorso è che in occasione di questa della diciamo, nascita di Concept group Abbiamo avuto l'onore e l'occasione di scambiare quattro chiacchiere con Pierpaolo, quattro chiacchiere, uno più di un'ora e mezza. Eh, però è stata un, una chiacchierata fantastica. Eh, e soprattutto, eh, allora, c'è da dire che ho avuto la fortuna di lavorare con Pierpaolo tantissimi anni fa, quindi comunque... Eh, già ci conoscevamo e quindi gli ho chiesto di poter fare questa intervista accettato al volo, quindi eh, parliamo subito della sua disponibilità. Eh, fantastico, gentilissimo come sempre. Eh, ovviamente eh, ci siamo sentiti eh, insieme tramite videoconferenza, tramite video chat eh, gli ho dovuto eh, presentare Francesco e illustrare e francesco in pochissimi secondi esatto, eh. ovviamente ho, ho spiegato a lui Allora, fa... eh, anche adesso lo spiego teoricamente i, i 30 anni del lobby di girare video o di raccontare delle cose con strumenti arcaici per arrivare Fino a questo progetto di Concept Group con eh, l'evoluzione e eh, cogliere eh, i tempi che cambiano, sono stato molto fortunato di avere tante competenze nel raccontare varie storie da Tenerife, fino a qui in Italia, e lui ci ha risposto. Eh, in, molto molto bene ecco mh, però io vorrei lasciare a, a tutto il nostro pubblico a tutti i nostri amici eh, una buona visione e di tenere eh, come un tesoro una visione da un personaggio che da tanti anni fa questa comunicazione che il mondo è cambiato giusto riccardo la cosa più bella è che nel succo del discorso uh, abbiamo chiesto a Pierpaolo eh, ovviamente essendo un maestro della comunicazione eh, cosa ne pensava della comunicazione odierna, della comunicazione dopo il lockdown e ovviamente cosa pensa di quello che avverrà in futuro eh, quindi un, in un'ora e mezza abbiamo un po' parlato di tutto anche discorsi più nel generale, discorsi più nello specifico però, attenzione, è interessante vedere come una mente illuminata come Pierpaolo riesca a rispondere sempre con freschezza a tematiche eh, che comunque eh, vanno anche avanti da 30-40 anni. Eh, e Ovviamente eh, al giorno d'oggi eh, dobbiamo adattare tutto quello che è lo stile della comunicazione ai supporti media. Eh, non dico nient'altro... Eh, godetevi sì, in l'intervista perché è tutta da godere dura un po' eh però mettetevi comodi cuffiette eh, e prendete appunti <ride> <Come> bene. <facciamo? ride> bene Riccardo io ti lascio pure a te perché pure te oggi sì, hai, sì, hai una giornata era, abbastanza era piena, era piena con, con il pane i... sì, un... con... con... con... va bene così. perfetto <ride> allora, ragazzi buona visione e... Ci vediamo alle prossime puntate. Ciao. Ah, ovviamente un'ultima cosa. Eh, Pierpaolo, grazie di tutto grazie per la disponibilità, la gentilezza, eh, per essere stato soprattutto con noi e per averci dato delle perle, perché Pierpaolo ci ha lasciato delle perle. Ciao Perfetto. a tutti e buona visione. Grazie. Ciao. quello che ha raccontato francesco è un percorso eh, come dire mh, logico nel senso che è un percorso eh, di crescita personale e che l'ha portato a sviluppare in maniera diciamo contemporanea quello che è il progresso in tutti gli ambiti lavorativi no? quindi la sua esperienza la Diciamo, l'ha portato a fare diverse eh, esperienze sue personali, però ha anche eh, capito un po' come cambiava il mercato e come cambiava il mondo e per questo motivo ha raccontato quello che sta facendo adesso. No? Allora, eh, io su questi argomenti eh, che mi avete raccontato in maniera diciamo, molto superficiale, perché poi bisogna... Yeah. E già, e bisogna appunto poi entrare nel come si fanno le cose no perché eh, allora intanto ci sono delle evidenze che è meglio chiarire allora la prima evidenza è che tutti questi strumenti li avevamo anche prima soltanto sì. che per abitudine abitudine quindi per routine per abitudine per pigrizia e anche per una certa resistenza a quelle che sono, a quelle che erano, diciamo, delle convenzioni quotidiane di lavoro e di comunicazione. Questi strumenti del web eh, venivano utilizzati, diciamo, poco, soprattutto dalle aziende, venivano, anzi, venivano quasi poco utilizzati. L'utilizzo dei social e di queste cose qui si sì, viene fatto, ma viene fatto relativamente. Poi, un altro aspetto che è fondamentale da comprendere è che. Non è che se tu fai un post su Instagram hai fatto qualche cosa, perché in realtà quello che um, ha fatto maggiormente emergere questo, chiamiamolo lockdown, è stata la potenzialità del mezzo digitale, che non è certo quello di caricare delle fotografie, perché le fotografie sono un mezzo analogico. Io semplicemente sto usando il vecchio mondo, per condividerlo con un nuovo media. Quindi non sto utilizzando il nuovo media, che invece mi dà delle possibilità ben diverse, che sono le possibilità della parola, che sono le possibilità della animazione, e quindi di far vedere in tempo reale un evento, un atto che io sto compiendo. no? Ecco, quindi questa è la potenzialità del media, che ce l'avevamo anche prima, perché non è che cinque mesi fa questa roba non c'era. No? Quindi... Semplicemente il lockdown ha fatto scattare nella mente e nella, nella quotidianità delle persone la possibilità effettivamente di fare delle cose che avrebbe potuto fare anche prima ma semplicemente non le faceva per pigrizia o perché eri ancorato ancora al vecchio mondo. Quindi in questo senso l'umanità fa un passo in avanti gigantesco, in questo senso. No? Però anche in questo contesto bisogna rendersi conto effettivamente di, di, che, co di che cosa stiamo parlando. Perché mentre io posso fare una lezione formativa o una lezione di natura culturale attraverso il web, eh, l'empatia e l'energia soprattutto che un individuo riesce a trasmettere eh, in un contesto dove ci sono... Adesso ti faccio un esempio eh, pratico no? che ho vissuto io in questi ultimi cinque mesi. No? Allora, il Politecnico di Milano... Eh, nel giro di tre settimane ha organizzato tutte le facoltà del Politecnico, che vuol dire Ingegneria, Architettura, Moda e Design, no? tutto via web, perché se non faceva questo, tutti gli studenti avrebbero perso l'anno scolastico. Però okay. è interessante da notare che è stata, sono sempre le università a fare i primi passi quando si tratta di cambiamenti del genere. Beh, allora intanto era una necessità cominciamo a, a chiarire questo cioè tu di fronte a una necessità cerchi una soluzione è evidente no e in questo caso la soluzione c'era poi eh, il fatto diciamo positivo è che la soluzione non ci hanno messo due anni a metterla in piedi l'hanno messa in piedi in tre settimane perché se no saltava tutto l'anno accademico ora io ho due corsi al Politecnico nella, della mo, nella, nella facoltà eh, della moda, moda design per, della, per il design per la moda. Okay. Eh, cosa succede? Che ovviamente io ho fatto tutte le mie lezioni del secondo semestre via web, però eh, dobbiamo considerare due aspetti. Il primo, che sicuramente l'energia e l'empatia che l'individuo può trasmettere agli altri eh, in un'aula fisica dove tu hai di fronte a te 50 persone no? non è la stessa cosa, per cui per quanto tu possa trasmettere attraverso eh, diciamo, il modo di esprimerti il modo di raccontare una certa energia, una certa forza non raggiungerai mai la potenza della presenza fisica di un individuo wow. pensa ai concerti tu vai su Youtube e ti vai a vedere il tour americano dei Rolling Stone di sei mesi fa mamma mia <ride> mamma mia loca, no. guarda. faccio un esempio, <ride> un esempio tanto per fare un esempio ma perché il mondo è in controtendenza cioè se voi pensate che gli artisti che nel 2018 hanno fatto il più alto fatturato nei concerti che, perché siccome non vendono più i dischi perché la gente va su Spotify e quindi i dischi mm. non li compra oppure li scarica dalla rete, non compra più i dischi. Quindi gli artisti per far soldi devono fare i concerti, c'è poco da fare. Allora, i tre artisti che hanno, e qui vi fa capire dove sta andando il mondo, i tre artisti che hanno fatto il maggior fatturato nel 2018 attraverso i tour mondiali, mondiali sono stati al primo posto Paul McCartney, 73 oh. anni, al secondo oh. posto Iron Stone, pure dai 70 ai 74 anni, e al terzo posto ci sta Bob Dylan, cioè, dal mio punto di vista, tutto questo I è semplicemente allucinante, I capisci? Perché tempo. Questo mi cioè, fa capire, non esiste, perché questo vuol dire che le culture giovanili non hanno più l'energia o la forza per trasmettere un qualche cosa di innovativo. Questo è, perché quelle lì erano le culture giovanili degli anni sessanta. Cioè, 50 anni dopo, questi sono i numeri uno al mondo per il fatturato dei concerti. Cioè, è pazzesco. Vuol dire no? che i giovani hanno poco da dire. E questo esatto. è gravissimo. È gravissimo. Esatto. esatto. esatto. Allora, ritorniamo... Un il discorso che volevamo affrontare. Cioè, questo era... Okay. Poi, ritornando, ritornando eh, sul um, discorso che faceva Francesco, no? sicuramente un... Uh, um, eh, diciamo un'associazione, chiamiamola così, che sviluppa queste tematiche sicuramente è molto interessante, però credo che l'esperienza formativa di determinate cose, per esempio eh, il professore che doveva insegnare fotografia e tu eh, in un'aula virtuale non hai a disposizione uno studio fotografico, un limbo, un parco luci... Un assistente eh, un professionista che ti spiega perché se metti le cose in un modo in un altro cioè te lo spiega virtualmente ma fisicamente queste operazioni che sono fisiche non le stai eseguendo e per il mondo dei parrucchieri anche in questo caso eh, imparare a utilizzare un taglio di capelli in un certo modo ha bisogno di una presenza o di un tutorial fisico no quindi eh, ha realizzato uno proprio ieri, fantastico. No, è, lo, è, logico, è logico che tu puoi, eh, perché i tutorial c'erano anche dieci anni fa. Io ho fatto dei tutorial per la Vella, per, quella, per, la, per la casa tedesca addirittura, eh, dei tutorial in inglese perché li facevano girare in tutto il mondo. Abbiamo fatto i tutorial con alcuni dei parrucchieri più noti del momento, cioè per esempio con Pier Giuseppe Moroni, no? Siamo andati nel suo atelier, che qua a Milano abbiamo fatto due tutorial in inglese e li abbiamo fatti girare per il mondo. È logico che sono sempre formativi, io non sto dicendo che non lo sono, io sto semplicemente dicendo che ehm, il web o comunque i tutorial eh, video non possono sostituire fino in fondo l'esperienza personale di quel tipo di contesto. Quindi significa che tutto ciò che è formativo a livello spiegazione culturale e quant'altro può avere comunque la sua efficacia anche se io trasmetto un'empatia a 50 persone perché sono in quel luogo con loro in quel momento e in tempo reale sto trasmettendo una mia energia no anche se ci vogliamo rifare a toffler è certo che il mondo è un'unità unica noi dovremmo avere un governo mondiale perché non c'è differenza tra il Brasile e l'Australia, siamo tutti sullo stesso pianeta, siamo tutte entità dello stesso pianeta, quindi se tu fai danni in, in Amazzonia, li stai facendo anche in Australia, in Italia e in Germania, però l'umanità, prima di arrivare a un governo mondiale, ci, ci vorranno altri 300 anni, se ci saremo ancora tra 300 anni, wow. per il semplice motivo che il mondo tutto viaggia a velocità diverse, l'Occidente viaggia, cazzo in Cina consumano 60 kg di carne eh, a testa pro capite, pro capite in Cina, stiamo parlando di un miliardo e mezzo di persone che consumano 60 kg di carne pro capite a testa. Fagli capire a questi qui che non devono avere i wet market e tutte queste balle qui. Voglio allora raccontare un miliardo e mezzo di persone quando in occidente stiamo diventando tutti vegetariani e vegani. Cazzo, c'è un gap c'è un gap culturale che è enorme, quindi il mondo cioè, deve crescere no? e deve allinearsi per poter poi effettivamente creare un qualche cosa che ci coinvolga tutti e chi lo sa se ci arriviamo perché quelli là tagliano le foreste quegli altri hanno i mercati dove tagliano la testa, alle galline vive per, e gli mangiano anche le zampe in Africa non c'hanno neanche l'acqua Cazzo, capisci che è un, eh, cioè è un casino no? ecco quindi dobbiamo dobbiamo renderci conto di questa realtà perciò noi lavoriamo per ottenere il meglio e per cercare di migliorare la nostra quotidianità e il nostro mondo eh, questo, questo lockdown ci cioè da, da, ha dato una possibilità di implementazione sicuramente a tutto l'occidente e lo stiamo vivendo e lo stiamo anche mettendo in pratica, questo è estremamente positivo però non dimentichiamoci che determinate esperienze devono essere vissute dal vivo perché fanno una differenza enorme quindi non si tratta di sostituire un qualche cosa che avevamo prima con un qualche cosa di diverso, ma di Ah. integrare al meglio quello che è il nostro sapere, quello che sono le nostre esperienze. Ti faccio un altro esempio. Io al Politecnico faccio le lezioni e per ogni lezione porto almeno 10 volumi di consultazione dalla mia biblioteca. Cosa ti Come ho detto fai... Francesco? Come fai a sì. fargli vedere questa roba qua sul web? Allora, io una cosa ho detto a Francesco, che è un ricordo... Uno dei tantissimi ricordi che, che mi legano comunque a te, l'esperienza che ho avuto con te, eh, era eh, che comunque ci tenevi ai tuoi eh, discepoli, diciamo, li formavi e eh, non dimenticherò mai eh, tutte le volte la tua premura che, eh, nel metterci volumi giusti sulla scrivania da leggere prima e dopo aver lavorato, quando volevamo, non so se ti ricordi a me, è Alessandro, carissimo che all'epoca eravamo eh, insieme ai colleghi. Alessandro e... è andato a Vienna, eh, Alessandro, vabbè, lui aveva una, un, un imprinting più classico tipografico, e quindi eh, è, è stata proprio la sua scelta e la sua strada. Infatti, eh, è eh, io invece ero un po' più diciamo pop chiamiamolo così avevo molta voglia di, di, di, di anche di, di studiare fisicamente di essere presente con, eh, nel, nel nord Europa per cercare di assimilare un po' le influenze del nord Europa a livello grafico e tutto il resto questo è stato eh, però mi ricordavo benissimo e eh, eh, a cuore quanto tu ci tenevi nella formazione individuale e culturale di una persona cioè ci mettevi i libri sai eh, master, gli altri fotografi, comunque le, le, le pietre miliari della, della storia della grafica e dell'art direction. Quindi come ve, vedo, che una, con molto piacere che è un'abitudine che non ti sei tolto. Quindi... Ma no, la formazione allora, intanto c'è un aspetto chiamiamolo anche pratico perché tutto ciò che è memoria liquida rimane più difficilmente nella, nella mente. no? Quindi ehm, ciò che è fisico ha un'attenzione, cioè prevede un'attenzione differente. Quindi significa che se io ti metto in mano un volume, tu in quel momento lì stai svolgendo un'attenzione più profonda rispetto a quello che ti sto comunicando. Se io invece ti faccio scorrere un PDF e ti faccio una lezione, sì, tu assimili delle cose, ma non così in profondità come il volume. Ma, Poi ma il volume. fascino lo, lo, anche. Il fascino ma non è solo è quello. Male. Il volume fisico ce l'hai lì e se ce l'hai lì sul tavolo lo prendi, lo riprendi, lo guardi, lo riguardi. È un po', è un po come possedere un album e avere una traccia MP3 ma sì esatto è questo è ma siccome il mondo va alla superficialità ora andremo verso una realtà dove soltanto chi ha la curiosità di approfondire determinate conoscenze avrà accesso al sapere esatto. eh, per tutti gli altri ci sarà un mondo superficiale eh, guardate semplicemente i website dei grandi quotidiani new york times il corriere e quantale monde no sì. allora Fatto un sito di un quotidiano? C'è un occhiello che ti dice in che sezione, in che sezione sei, cioè politica, eh, che ne so, esteri, finanza, eccetera. Poi c'è un titolo di tre quattro parole sì. e una riga, se va bene, due righe di sommario che ti dicono che cos'è l'argomento. Quindi non c'è la più l'approfondimento. Se tu lo vuoi, te lo devi andare a prendere, te lo devi andare a cercare. Tu vai su Spotify, sì c'è tutta la musica del mondo, ma tu non sai niente di quella gente lì. Senti una musica, perché sono arrivati a quel suono, cosa fanno, chi sono, che facce hanno, niente. tutto. Quindi l'approfondimento sarà esclusivamente per le persone che hanno la curiosità di andare in profondità e a cercare le cose. Questo è il mondo che ci aspetta, ma che, non che ci aspetta. Che è già così, perché è così? Sicuramente, Quindi, però eh. noi proprio per questo ci siamo voluti focalizzare in un mondo che è una, una sorta di nicchia. Il mondo appunto, in questo caso i parrucchieri è un mondo che comunque va, naviga da tantissimo tempo, ci sono tantissimi parrucchieri che sono dei, dei, dei, dei manager e fanno marketing in maniera eccellente oramai. Quindi certo. e, però, però, come dicevamo prima, il lockdown eh, ha realmente eh, spostato le sedie sotto i sederi, perché anche prima, come dicevi, c'erano le, le stesse attenzioni, però io andavo sul sito della Nike, eh, su, sui social della Nike, e vedevo che non davano cura. Andavo sui social dell'Adidas e vedevo che non ci mettevano più di tanta attenzione. Andavo a vedere invece piccole comunità e piccole aziende, e ci mettevano tanta cura, tanta attenzione, ma non avevano la stessa efficacia della, della pagina di un Adidas o di una Nike che postavano un contenuto una volta magari a settimana, ogni dieci giorni, ma quel contenuto era di una potenza eh, enorme. Allora qui perché ti ho voluto chiamare, perché ho voluto eh, eh, il tuo contributo? Perché tu Pierpaolo sei, sei a parere mio, sei parte della storia dell'Italia, a livello pubblicitario, a livello grafico di tutto, tu hai contribuito a formare la mentalità di giovani e di persone che vanno dagli anni 60-70 in poi. Perché comunque grazie a te anche al gruppo che avevi dietro, il gruppo con quale lavoravi, che è inutile che diciamo nomi, eh, cioè per elementi hai contribuito a formare realmente. Eh, eh, un'immagine di ciò che era anche la rappresentazione della moda, dello stile italiano sia in Italia che nel mondo eh, prima di sentirci ovviamente sono un, po', oh, sono un po' andato anche a ricercare altre informazioni e eh, non mi sono lasciato eh, scappare eh, reminescenze di quando ho avuto l'onore di collaborare insieme a te per Oliviero Toscani e, e, e non avevo all'epoca la reale coscienza della portata e l'importanza dei personaggi che avevo davanti ovviamente crescendo studi sempre di più e capisci perché determinati personaggi sono diventati importanti e famosi e, e, e io volevo arrivare qui ho bisogno per forza di avere Olivero Toscani per, per, per, essere un, un, un, uh, per avere successo con i social perché perché comunque sui social il successo lo porti comunque sempre avanti grazie al, al, al, alla fotografia. La non muore mai. E tu sei un mostro nella fotografia. La tua cultura è infinita, quindi sa sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando. Perché io nel 2020 sono costretto ancora a dare così importanza a uno degli strumenti più vecchi ma più potenti, attuali e tuttora come la fotografia cioè io devo per forza essere un genio come Luigi lui Toscani per avere successo ci sono eh, stratagemmi mentali o piccole soluzioni che devo applicare o attuare per poter far crescere la mia piccola azienda o per forza devo mettermi dietro un, un fotografo della Madonna un art director eh, con 30 anni di esperienza cioè c'è il modo di poter adesso online, avere la stessa comunicazione eh, eh, che potevamo avere prima del lockdown, perché adesso si sono tutti quanti buttati a fare quello che stiamo facendo noi in questo momento, tutti quanti, allora che facciamo? Facciamo tutti la stessa cosa perché? Dove vogliamo arrivare? Personalmente, se lo sto facendo, come ti avevo scritto, era perché io sono sempre stato una persona abbastanza... Eh, eh, non dico solitaria, però cercavo di, di, di non espormi troppo adesso invece devo fare il contrario per sopravvivere in questa, in questa nuova giungla mediatica però per un solo motivo perché se ci metto la faccia posso raggiungere un po' di, quel, di quello scopo che riesco a raggiungere quando faccio qualcosa live e quindi in diretta di persona come professore in un ateneo e tutto il resto e quindi cerco minimamente di comunicare la mia energia con la mia faccia tramite web. È una cosa efficace, sì o no? Devo continuare a, a utilizzare eh, vecchi strumenti all'interno di, di nuovi eh, supporti per della comunicazione o devo tornare al, al passato? Ti faccio questa domanda perché? Perché eh, come grafico editoriale cioè che significa perché a me comunque mi piace adesso impaginare il giornale e tutto il resto che è un amore che ho preso da te sia chiaro io mi rendo conto che eh, sì va bene posso fare un pdf tutto quello che vuoi ma l'efficacia di un magazine stampato eh, è comunque eh, cioè non la toglie nessuno il magazine stampato ha sempre la sua efficacia perché? perché io a livello, cioè, nel 2020 capisco che, che l'efficacia di un mezzo resta sempre quello tradizionale ma tutti cercano di buttarsi su una comunicazione che è anche più fredda e meno simile e vicina a quello che è lo stile dell'uomo cioè l'interazione personale, la collaborazione e stare insieme come ar direttore artistico, come direttore creativo, come, come genio, come mente illuminata come personaggio che ogni volta è riuscito a trovare una soluzione a un cambiamento epocale. Ce l'hai sempre fatta. Qual è il tuo segreto? Allora, allora guarda, guarda, questione, la questione è abbast abbastanza... Sì, sì, sì. Sì. Allora, allora, allora, faccio degli esempi concreti così non c'è bisogno di fare una lezione di comunicazione. Se io prendo una fotografia di Peter Lindbergh, qui adesso al Silos di Armani c'è una mostra eh, esaustiva di Peter Lindbergh che è fantastica. L'hanno sì. inaugurata prima del lockdown, il giorno dopo hanno dovuto chiuderla. <coughs> Penso che adesso la riapriranno e, chi, e consiglio a chiunque possa andare a vederla perché è straordinaria. Se non sbaglio, non sì. hai parlato nel tuo profilo. Ecco, la cosa però che ci interessa osservare, che cos'è? Che se io prendo una di quelle fotografie e la posto su Instagram, per esempio, che cosa rimane? Allora, la qualità, intesa come qualità emozionale, di un'immagine che io posso vedere stampata dal vivo o su un giornale, la perdo perché la sto guardando sul telefonino. Eh, però scorrendo mm. ti fermi. Sai? Cioè, se un'immagine mm. valida, e questo è il punto: non perdo il contenuto. Quindi, cosa, se prendo una foto di Toscani. Adesso facciamo l'esempio di quelle più famose che ne ha fatte migliaia, ma diciamo quelle più famose che ha fatto per la Benetton che ha trasformato un'azienda che vendeva maglioncini ai mercati in una multinazionale, perché oh. cioè, di fatto ha fatto questo? No? Allora, qualunque di quelle fotografie lì. Se io le posto su Instagram, spaccano, spaccano Instagram. Ma perché? Perché è il contenuto che fa la differenza. Quindi questo è questo il punto. Soltanto che il 95% della gente non capisce che cos'è il contenuto o comunque non sa lavorare sul contenuto. Non riesce a foto, Tu prendi le foto di Airbrizzi. Sì. prendi le foto di Arbriz qualunque foto di Arbriz che tu prendi e la metti su Instagram ti spacca Instagram è impossibile che tu non ti fermi ma perché c'è il contenuto dopo è chiaro che se io le vado a vedere dal vivo una stampa 30x40 con una luce perfetta ne, ne, ne colgo anche l'emozione no? e quindi è la qualità è come guardare un quadro di Picasso ragazzi quante volte abbiamo visto i quadri, le grandi... Cioè, prendiamo un quadro di... Allora, un esempio straordinario, ok? Paolo Uccello, che sta sì. in una stanza a Firenze... contro. Ecco, ok, se io prendo... Io il Paolo Uccello dove l'ho visto? L'ho visto sul libro di storia dell'arte, no? Perché per vedere Paolo Uccello devo andare a Firenze, andare dentro quel posto, sedermi lì davanti a guardarlo, ok? La fotografia è la stessa cosa. La comunicazione è la stessa cosa. Se io guardo un film di Luchino Visconti sullo schermo del computer, che cosa c'è? Non è il cinema. Quindi il media fa una differenza da un punto di vista emozionale e qualitativo. Però da un punto di vista contenutistico, se io guardo la caduta degli dei di Luchino Visconti sul computer... Comunque ho capito che cos'è il nazismo, cioè che cos'è stato il nazismo Bravo. e quanto il film sia grandioso. Perdo tutta quella che è la qualità, la fotografia, la pasta del colore, la profondità di campo, le immagini che ti emozionano dove tu entri dentro nella storia con un'emozione, perché quello è il cinema ragazzi, cazzo è il cinema. La grandezza del cinema è quella, e la grandezza di Paolo Uccello, di Caravaggio, è che quando tu vai a vedere queste opere dal vivo, rimani scioccato dalla grandezza, dalla bellezza e dalla qualità di quel lavoro. La fotografia è la stessa roba, però se io prendo il Caravaggio e l'ho messo su Instagram, prendo Paolo Uccello e lo metto su Instagram, prendo eh, Peter Limberg o Sara Moon o, o chi vuoi e li piazzo su Instagram, la potenza del messaggio e del contenuto rimane. Quindi che cosa significa? Che se io lavoro sul contenuto, no? il messaggio quantomeno arriva, perché Quindi, il contenuto bisogna, fa la differenza. Bisogna essere un abile osservatore per poter estrapolare un miglior contenuto da una situazione. praticamente, ho Capito, però... Eh, ma lo, lezione, lo diventi come? Co sei lezione... un genio o lo diventi con l'esperienza? Sì, ma una lezione fondamentale che io faccio è l'osservazione del contenuto. Eh. Cioè, allora, la domanda è questa, se io devo affrontare, cioè devo realizzare un contenuto, ok? Se io osservo il contenuto in profondità e mi domando che cosa mi dice il contenuto, come posso rappresentarlo, il contenuto mi dà una risposta, però lo devi osservare, lo devi osservare con profondità e logicamente se tu hai un talento e, sei, eh, e hai una sensibilità maggiore riuscirai meglio a dare una risposta. Però è chiaro che c'è una differenza tra il fotografo di provincia, Herberitze e Olivero Toscani, sennò quelli non sarebbero stati quello che sono. no? È logico che, eh, capisci? Cioè, questo è, è, è, è, non possiamo... In, entrare in questa logica, però se io osservo il contenuto ho una risposta. Poi dopo è chiaro che c'è anche una differenza di contenuto, no? Perché se io ho David Bowie di fronte a me ho un contenuto di un certo tipo. Se ho Ligabue ho un contenuto di altro tipo. Un non ti preoccupare. ma eh, capisci? Quindi Dobbiamo anche, ovviamente, con l'intelligenza, capire i limiti. Se io vado a fare un lavoro che è una marchetta eh, di comunicazione, è logico che non ho gli abiti di Alexander McQueen. No? Cioè... Posso farci una domanda? Ma per poter raggiungere questo stato di coscienza, diciamo, nell'analizzare... I contenuti nella maniera migliore ci vuole la tua esperienza o c'è stato un momento particolare della tua vita dove hai scoperto il tuo chiamiamolo daemon ma no allora eh, tutti tutti i soggetti indipendentemente che siano lavori molto commerciali o che siano lavori di alto profilo tutti i soggetti hanno almeno un contenuto che può essere considerato interessante quindi diciamo che la cosa importante da un punto di vista etico e professionale è che se io lavoro per cartier e poi lavoro per postal market o per la rinascente tanto per fare qualche nome con cui ho lavorato ma per capirne la differenza o lavoro per e faccio il progetto di vanity fair per esempio io devo pormi nella stessa condizione, cioè, non è che se lavoro per la Rinascente e Serie C. No, perché quelli hanno degli highlights di contenuto. E quindi, la mia missione è di dare di fare il meglio che si può fare con quel contenuto. Allora, lì ottengo il risultato 100, no? Beh, se io ho il miglior makeup e il miglior stylist del mondo per fare un lavoro, è logico che il mio risultato sarà diverso da quello se ne prendo due che stanno in provincia. È evidente, eh, però anche se lavoro con quelli di provincia, devo fare in modo che quello che portiamo a casa sia il massimo risultato che possiamo ottenere. È semplice, infatti eh, all'università tu hai il compito di, di, uni, di un professore è quello che se tu hai uno studente che ha C che vale 5 e l'altro che è un campione che vale 10, tutti e due devi mettere in una condizione di ottenere il meglio di se stessi. È semplice. Verissimo. Se capisci questo meccanismo, ah, sì. di conseguenza ti porrai di fronte al tuo problema nella maniera migliore. Cioè perché è logico che se il tuo committente è di un certo tipo ti otterrai un certo risultato, e sul tuo committente un altro, una... però se tu ti poni nella maniera giusta farai sempre 100, farai sempre, farai sempre il meglio di quello che puoi fare. Tu prima del lockdown... Posso intervenire? Sì, sì, prego, prego. Scus scusami Francesco, sto parlando... Io, io guarda Pierpaolo, io se fossi lì con te ci sarei una vita attualmente a farti domande su domande, ma per un semplice motivo perché eh, allora Francesco io sono okay. stato con Pierpaolo sì, no. ho imparato eh, da lui c'è stato un attimo di, di connessione che... sì. tu? mi sen senti, ci senti Francesco? sì, un attimo che... sì, eh, ecco, sì perfetto, perfetto no, io eh, volevo fare una domanda a Pierpaolo allora, eh, con Riccardo eh, stiamo realizzando questo progetto di educazione nel settore della de beauty e dei parrucchieri perché eh, proprio facendolo stiamo facendo nascere la consapevolezza che il mondo è cambiato perché nel mio settore il 90% dei parrucchieri non è consapevole ancora per farti capire allora, eh, con, adesso noi eh, stiamo producendo per l'America in, in inglese, non solamente per l'Italia, eh, andremo a fare tre puntate più o meno di un'ora, l'una con un personaggio storico nell'ambito della beauty che si chiama Gio Santilli, che è stato il direttore artistico di Vital Sasson e con Johnny eh, andremo a raccontare la storia del taglio dei capelli dagli anni 60 eh, proprio ieri che abbiamo iniziato le prime riprese John è stato carinissimo, ha fatto eh, 12 disegni a mano stavamo prendendo un caffè e mi ha fatto 12 disegni eh, di varie eh, epoche eh, della moda eh, dal taglio Bob eccetera che è un'igona, ha fatto una dedica a Concept Group perché non è una scommessa, è un dato di fatto, bisogna fare qualche cosa, ognuno per il suo o per la sua esperienza. E importante poi sono i risultati, come diceva eh, Riccardo, ma che devo essere il grande fotografo tu Pier, eh, Pierpaolo, tu lo sai meglio, delle volte hai incontrato persone sconosciute che hanno potuto raccontare al mondo delle cose incredibili. O sbaglio, ho seguito qualche tua intervista di aver incontrato personaggi proprio sconosciuti e con una foto che hanno dato quell'emozione fondamentale, perché noi viviamo di emozioni. Senza emozioni non si vive sia nel negativo sia nel positivo. E una, fo una foto espressa nel modo giusto da qualsiasi persona possa rivoluzionare la sua vita e anche la vita di milioni di persone. Anche perché ci sono i leader delle volte che parlano eh, al mondo intero di cose che milioni di persone seguono anche il fotografo eh, può essere un personaggio che con una foto e ce ne sono tanti eh, può cambiare una tendenza e una consapevolezza nel mondo io e Riccardo ci stiamo provando per cambiare una consapevolezza nel mondo della beauty che il mestiere della parrucchieria si fa in un modo differente certo la, la parte fisica è importante però è anche vero che eh, per esempio a livello pratico come dici te eh, spediamo una, pet, una testina e ti diamo anche un video tutorial come realizzarla fisicamente che c'è un'emozione un differente però non è al par di una modella vera che c'hai là e ha le sue emozioni, mi piace, non mi piace, hai una testina una finta, però la praticità manualmente, perché solo ripetendo, ripetendo, ripetendo, uno può diventare un campione in quello che fai. Che ne pensi? De, eh, mh, perché i, i, i mestieri cambiano, nel senso, ci sono i mestieri che mor moriranno e i mestieri che nasceranno nuovi, per esempio. Anche perché nel mio campo, ehm, ah, anticamente, per cambiare parrucchiere, il parrucchiere doveva fare una certificazione alla persona che stava in buona salute per andare da un altro parrucchiere. Quello che può accadere qui nei tempi moderni con eh, dinamiche differenti. Quindi il mondo sta in evoluzione vedo che la connessione ogni tanto ci lascia e, e nient'altro bisogna solo fare tirarsi su le maniche tutti per il suo e fare qualche cosa però eh, rimango la parte fisica per esempio eh, in, ehm, in, in Oriente sono già dieci anni che loro usano mascherine e per loro è diventata una normalità Qui eh, da noi eh, tutti convinti che la mascherina ce la toglieranno, però sarà per sempre. Certo, quando stai in un luogo aperto puoi respirare, però per sicurezza, per tutta la società civica bisogna comportarsi per cambiare. Poi, fortunatamente, riuscirà non il vaccino, ma una cura perché poi eh, il vaccino è molto discutibile. Bene, no, era solamente per, eh, per riallacciarmi al discorso dell'essere umano che ha il potere e le soluzioni sempre di cambiare le cose personali, ma anche nell'ambiente. E noi con Riccardo stiamo cercando... Eh, anche con questa intervista o oh, chiacchierata tra amici di eh, trovare spunti, idee che ci, da, eh, che ci eh, danno l'opportunità di comunicare meglio un qualche cosa che ancora non c'è una consapevolezza reale. Io sono molto contento che tutti adesso stanno facendo questo interviste continuamente, perché nell'ambito della beauty, se vuoi, al primo posto, oltre che far capelli, al primo posto è raccontarsi che cosa sei e che cosa fai. Che ne pensi Pierpaolo di questo? Penso sì quello che hai detto va bene c'è da fare appunto alcune puntualizzazioni che sono che riguardano ambiti diversi, il mondo del beauty si è trasformato moltissimo negli ultimi vent'anni perché è andato verso una maggiore ehm, diciamo una maggiore consapevolezza della cura dell singola dell'individuo, quindi non soltanto eh, ehm, diciamo quelli che erano il, il i trattamenti tradizionali che potevano essere il taglio il colore eh, la cura delle unghie il make up di un certo tipo e quant'altro ma stiamo andando verso una consapevolezza eh, di una maggiore cura dell'individuo attraverso anche ehm, per esempio una, una disciplina alimentare no cioè, eh, quindi, quello che è l'expertise e la competenza che deve avere un parrucchiere, per esempio, secondo me eh, si deve allargare molto, perché oggi sappiamo, cioè lo sapevamo anche prima, ma eh, questa consapevolezza si sta allargando sempre di più. Quindi io devo sapere che se voglio stare bene esteticamente, No? quindi la mia pelle, i miei capelli, i miei denti, tutto quanto devo avere anche un regime, uno stile di vita di un certo tipo quindi questo tipo di competenze, per esempio la Di Nazzolini, che è stata una grandissima, lo è ancora perché è ancora viva praticava tutta questa logica sull'individuo ancora negli anni 70 però la Di Nazzolini era un pioniere no, di tutto questo lei praticava eh, l'ecologico e tutto quanto nel suo atelier ancora negli anni 70, però è una pioniera. Lei eh, lavorava solo su appuntamento: cioè, tu andavi e c'eri solo tu, non è che eri in fila o c'erano altre persone, capito? Allora, questa è anche una consapevolezza di business. Perché è logico che se io vado in un salone dove ho 10 assistenti e ci sono 50 persone, il mio giro d'affari è diverso che se sono da solo, anche se ti faccio pagare 100 euro per un taglio di capelli da uomo, no? Comunque sia, il mio business è diverso. Quindi cioè, ci deve essere anche una consapevolezza da parte del parrucchiere a fare un'offerta che vada verso quello che oggi il mondo sta chiedendo le persone più consapevoli e più avanzate stanno chiedendo e quindi io chiedo a te di avere un, una certa cosa. Quindi vengo da te e tu mi puoi dare anche dei consigli addirittura alimentari o di integrazione di determinate cose. Quindi si evolve anche la competenza e il sapere di un mestiere che effettivamente è anche importante. Poi le donne vanno anche da parrucchiere una volta alla settimana. Quindi voglio dire lì c'è anche un contatto fisico perché io comunque se voglio farmi un trattamento devo venire da te, me lo devi fare sì. fisicamente quindi stiamo parlando di due cose diverse un conto è la formazione, che è quello che tu mi hai raccontato perfetto un conto è il servizio sì. io per avere il servizio devo venire da te sì. c'è poco da fare perché se no i capelli come me li curi non è che me li autocuro invece la formazione che tu dici, gli mando la testina questo e quell'altro, ok ma, ci ma può fare tutto tu ma, tu, ma, ma, cosa, ma tu in generale cosa pensi dei social nel 2020? Ma io penso che social allora, eh, penso che un social fatto con intelligenza, ovviamente, che abbia appunto i contenuti, eh, ha, delle, da, ha delle interessanti possibilità di sviluppo. Perché se io parlo è sempre un discorso di contenuti, siamo sempre <ride> lì perché se ho dei contenuti personali e mi invento eh, una serie di pillole, di contenuti, di racconti, è chiaro che in un determinato ambito avrò uno, avrò uno spazio di ritorno, perché sto, sto sviluppando dei contenuti che sono interessanti. Poi anche in questo ambito eh, siamo a una esposizione eh, mediatica talmente alta che ovviamente... E poi te ne c'è cioè, una, una talmente eh, esposizione di contenuti ehm, che cercano di venderti in tutti i modi che infatti se tu vai su instagram fai uno scroll infinito e non sì. ti fermi a vedere niente ma, ma no? infatti tu, capisci sì. tutti i post che sì. caricano contenuti quindi ehm, un canale sì. invece dedicato al beauty che parla in un, in un certo modo che ha un programma specifico di affiliazione o quant'altro Può essere molto interessante. Ti spiego perché ho accettato di collaborare con Francesco. Francesco voleva creare questo canale, però la prima cosa che mi è venuta in mente per, per la forza o lavoro che potevo in sé, apportare io è stata questa. Che comunque Francesco voleva creare un canale di moda, di tendenza e creatività nel suo mondo de, della, della parruccheria. Io la prima cosa che ho pensato è. Eh, Dovendo creare un impianto del genere, eh, a livello di organizzazione, non, non vedo nulla di diverso nell'organizzare eh, un giornale o un, ma un magazine. Mi piacerebbe avere un magazine, un giornale all'interno di un eh, che sia solamente web, però in che senso? Io voglio convertire tutto quello che è il lavoro. Dietro un magazine, c'è cioè gli shooting, la creazione di contenuti, la creazione di, di video, di tutorial. Tutto quello che ho in mente di inserire in un magazine lo voglio portare in questo gruppo live web. Secondo te raggiungerò mai la stessa efficacia di un magazine cartaceo adesso nel 2020, sapendo che un magazine cartaceo non se lo compra più nessuno perché tanto. La gente si compra sempre le solite testate, quelle vanno avanti, ed è sempre difficile proporle nuove. Cioè io non sono Pierpaolo Pitacco che ti caccia il ghost della situazione. Ok, ci, ci siamo capiti? No, va ma questo è relativo, perché tu puoi partire dal web eh, costruendo un canale che ha delle sezioni e ogni sezione, poi il mondo beauty, è anche, appunto, si è evoluto, e anche ampio. Quindi se io creo una serie di sezioni all'interno della quale, eh, all'interno di ognuna ci sono dei contenuti, delle pillole di contenuto che raccontano eh, appunto eh, qualcosa di interessante per la professione, eh, è logico che io ti sto trasferendo delle competenze specifiche. Se poi ai miei eh, iscritti, ehm, alla fine del mese o ogni sei mesi, gli dico, vuoi avere uno strumento fisico, cartaceo, on demand? Eh, che te lo tieni come raccolta eh, come, ehm, eh, come raccolta ma anche diciamo come strumento che hai sotto mano con tutti i contenuti che abbiamo o, o i più importanti contenuti che abbiamo creato in sei mesi eh, ecco che se tu lì hai una risposta puoi fare anche un conto economico perché se ho 100 persone che sono interessate ad avere un oggetto fisico da tenere collezionabile no, io gli faccio 100 volumi oggi col digitale posso stampare 100 volumi, non è che devo andare in stampa a farne 50.000, 100.000, no? Cioè è chiaro che deve essere costruito come anche lì, perché quello che interessa ancora, secondo me, del fisico e del cartaceo saranno appunto dei contenuti di alto profilo qualitativo, perché li conservi le collezioni e sono... Eh, io in un attimo posso consultare per esempio sei mesi di... Pillole che tu hai postato in giro, no? Posso, poi comunque è un momento di pausa, di riflessione diversa perché ho un'attenzione diversa. È un momento di riflessione, no? È un momento anche, come dire, per me stesso dove mi fermo a guardare mentre vai sul sito del Corriere alle 9 del mattino per vedere che cosa succede nel mondo dopo 5 minuti è già bello che è finito se vai a comprare il quotidiano devi dargli un'attenzione e una tempistica diversa quindi è questo che stiamo assistendo cioè il mondo va a una velocità e a una superficialità estrema se voglio prendere un momento per me stesso mi fermo, guardo, eh, gli do un'attenzione diversa e assimilo però anche un contenuto maggiore perché gli do, do un'attenzione un'importanza diversa quindi le due cose non è che si vanno ad escludere semplicemente c'è un'evoluzione, no? Eh, c'è un'evoluzione per quello che è il mondo cartaceo, secondo me è positiva. Perché tutto quello che sta in mezzo che non interessa più, e così sparirà e rimarrà soltanto il meglio. Quindi, in questo senso, è un'evoluzione positiva è perché il comunque... meglio vuol dire capisci vuol dire comunque qualità vuol dire il piacere della qualità e quindi questo è soltanto positivo invece per la comunicazione formativa cosa c'è di meglio di un canale youtube non c'è niente di meglio Io posso raggiungerti ti faccio una lezione uno sta a messina quell'altro sta in cina quell'altro sta che ne so a chioggia e siamo tutti online Faccio una lezione. Un, un, un tutorial che dura un'ora, meglio di così. Cosa c'è, poi alla fine dell'anno? Vuoi 10 tutorial tutti raccolti? Ok, me lo dici. Facciamo un conto: quanti ce ne sono? 150, 200? Ok, ti faccio un bel volume, te lo stampo. Quanto costano? 20 euro l'una? Te lo mando e te lo tieni bellissimo non, è, non vedo ma è, è un sistema che consiglieresti a qualsiasi cliente che si vuole buttare in questo campo o pensi ci siano tecniche di comunicazione più efficaci non quella dei video tutorial quella di creare una comunità virtuale diciamo ma la comunità virtuale la crei poi puoi anche stabilire che una volta al mese la comunità si ritrova per un, un evento live in un luogo dedicato dove in quell'evento live, ovviamente, tu gli devi dare qualche cosa. Non è semplicemente per incontrarsi e bersi un caffè: eh, certo. un elenco, un evento live che dura è come i tutorial che faceva la Vella o L'Oreal, no? dove li, li faceva venire sì. tutti in un posto. Eh, dalla mattina alcuni duravano quattro ore, altri duravano tutto il giorno, c'erano gli show eh, eh, c'erano quattro parrucchieri di tendenza. Ognuno faceva i suoi capelli, la raccontava la tecnica. No, poi facciamo venire due o tre persone a raccontare le tendenze, eh, quali sono le tendenze della prossima stagione. Tu fai la stessa roba, la fai online. Cosa cambia? Scusa, cambia niente, anzi meglio. Meglio, abbatti i costi, è più efficace, ti, ti colleghi alle 7 di sera quando la gente ha lavorato e ha un orario più interessante, non devo prendere la macchina per andare a, che ne so, a Reggio Emilia perché la fanno lì e da tutta Italia devono andare a Reggio Emilia per l'evento formativo Vella ma la faccio online, scusami, eh, lo faccio online. Poi se alla fine dell'anno voglio dare la possibilità di avere un documento che raccoglie tutto quello che in un anno abbiamo fatto, glielo offri e senti che risposta ti danno. In base alla risposta fai le copie, molto meglio. Stai adattando anche tu allora. Questa, la cosa è questa, non è? Cioè il mondo va in questa direzione ormai, questa è la realtà e... delle cose. Siamo obbligati a farlo, dici, se vogliamo sopravvivere. Se vogliamo sopravvivere? Ma sì, certo, cioè, se vogliamo sopravvivere. Questa è una scelta, poi dipende dalle attività personali. Chi ha il salone, c'è il salone, avrà le sue clienti e vanno lì. Ma da quello che ha raccontato Francesco, lui sta facendo una cosa diversa. Anche c'è un salone dove, dove eh, vende, cioè potrebbe anche averlo, non lo so se ce l'ha, però sì, sì, non è, è quello che ha Ce eh, cioè, quello che ha raccontato Beh. è un'operazione oh. un diversa, no? Sì, quello sì, che ho raccontato ma... è un'operazione di natura formativa e divulgativa, dove alle spalle c'è 50 anni di esperienza e sicuramente è molto interessante. E poi, ripeto, nessuno ti vieta di fare una volta al mese un evento aggregativo, perché l'evento aggregativo crea fidelizzazione, no? Crea community. No. Esatto. Quindi tu lo, lo, devi, lo devi fare una volta al mese, una volta ogni tre mesi, non lo so, questo dipenderà da come si sviluppano le cose, no? Però il momento, diciamo, aggregativo ci deve essere, perché ti fa sentire che sei una community eh, di persona, c'è un'empatia diversa, quindi quello lo devi fare, ma stabilirai quando e come in funzione di come si svilupperà tutto il, il progetto. Tu per caso hai dei progetti futuri che si incentrano soprattutto eh, nel mondo web? O comunque continui la tua strada come creativo? No, adesso eh, guarda c'è il. Um, una cosa interessante hai, che Hai in futuro l'idea di essere più presente anche a livello di. la tua presenza web, cioè video soprattutto? Allora, anche quello diventa un lavoro, ovviamente, come tutte le cose, perché le eh. cose le fai bene, infatti, io non è che curo molto il mio canale Instagram o quant'altro. Avrei potuto anch'io inventarmi eh, dei tu tutorial delle cose, tu no, io potevo fare un canale YouTube, per esempio, dove raccontavo delle cose che spaziano. Dalla musica alla moda, alla fotografia, a tante cose. Eh, se, no, vuoi questo, che... se vuoi questo, ti chiamo io ogni giorno, mi parli tutta la storia eh. della comunicazione. Ho capito, però... Capito che diventa, sì, ma diventa un lavoro anche quello. Infatti io dovrei, segui, io dovrei eh, seguire il mio canale Instagram e farlo in un certo modo. E avrei 10.000 follower, ma non me ne frega niente. Anche cioè, nel senso... Lo a sì. me... Non me ne frega niente perché io faccio le mie cose, alla fine uno se vuole anche avere la curiosità di vedere qualche cosa eh, ah. mi scrive e io gli rispondo. Non hai, perché... non hai, la, non hai la voglia di comunicare qualcosa ai tuoi posti in questo modo, cioè tra vent'anni, tra trent'anni, quando io dovrò, quando mio figlio studierà per Paolo Pitacco, eh, sarà normale per mio figlio vedere i video di quando era piccolo col papà e tutto il resto? È mai possibile che do... sarà invece raro trovare un video dove avrò Pierpaolo Pitacco e la sua testimonianza sulla sua percezione della vita e dell'arte? Eh, per... adesso... eh, cosa lasci? Capisci? Cosa vuoi lasciare ai posteri di tutto quello che. Eh, mi non parla? lascia niente perché, la, perché le nostre vite sono sempre un'esperienza personale di passaggio. Quindi è relativo, se qualcuno sarà interessato o è interessato a tutto quello che io... Fa... Allora, le persone che mi hanno incontrato ho cercato di dare a tutti quello che io personalmente posso dare e poi quello che hanno recepito tutti quelli con cui ho lavorato che mi hanno incontrato, ho cercato, come ti spiegavo prima, non c'è differenza di lavorare per Cartier o per Rinascente oppure andare all'Istituto Italiano di Fotografia a fare una lezione di come il mondo, della, il mondo della, della moda ha rubato tutto dal mondo della musica, quindi non è vero che hanno inventato, hanno inventato un bel niente. No, per, ecco, però poi... una cosa ti voglio dire, io quando sono venuto da te ero, ero, ero, come si dice a Milano, ero proprio un pistola, <ride> in che senso? Perché lavorando da te ho aperto la testa cioè sei tu che mi hai insegnato a andare oltre e sei tu che mi hai insegnato a seguire quello che sentivi dentro a, a, a coltivarlo, a oltrepassare i limiti e vedere cosa c'è oltre altrimenti non me ne sarei neanche andato in giro per mezza Europa a cercare di, di, di studiare chissà che quindi questo è il seme che hai inserito dentro, la mia, dentro, dentro di me quindi non immagino quanti ne hai inseriti in giro nel corso della tua vita. Eh, sì, va bene, però, sai, questo è stato il mio percorso. E non è che, eh, sì, potrei fare dei tuoi, quando mi hanno invitato, ho parlato, ho detto, adesso eh, apprendisti fotografi, per esempio ho fatto un'intervista molto bella, dura due ore, quella rimane sul loro canale di YouTube, c'è cioè 10.000 follower, un po' di gente l'avrà vista. L Abbiamo fatto un'altra con Toscani, c'erano diciamo, 2.000 persone c'erano 2000 persone avrà sentito qualcosa adesso il toscani vuole fare una specie di di ha fatto un canale che si chiama toscani circus sì. che è un canale di formazione di formazione e lo sta lo sta mettendo a fuoco lo sta sviluppando è una specie di academy chiamiamola così che riguarda la, la fotografia principalmente ma poi sai lì Va oltre, cioè non è fotografia, non è semplicemente fotografia, è comunicazione, è, è come comunicare dei contenuti al mondo e tutta una serie di cose. No? Sta facendo sta cosa, mi ha invitato a far parte di questa cosa, faremo qualcosa dentro questo format che Bo sta sviluppando. Abbiamo fatto un incontro eh, un pomeriggio di sabato, due settimane fa, c'erano 25 persone iscritte e, e va avanti così. Tutto Beh, mi viene da sorridere perché mi, mi fa piacere che ci stai dicendo che da un po' di tempo ci stiamo muovendo come. Ma si sai, se io <ride> il problema la, la questione. È ancora una questione di natura istituzionale, perché non abbiamo in Italia i grandi cioè personaggi come adesso dico l'Olivero Toscani, ma anche la Gisella Borioli, che è la proprietaria del Superstudio, sono persone ma... che dovrebbero avere un sostegno finanziario dalle istituzioni come fanno in Francia sicuramente, sicuramente, sì, sicuramente perché se io avessi un sostegno no? e non dovessi soltanto vivere da, con le mie capacità, allora potrei dire: 'Vabbè, ma io tutte le mattine faccio delle pillole e le metto sul canale YouTube'. No? Una volta racconto di una roba, una volta racconto di un'altra, un'altra volta racconto di un'altra e crei. Un, un, come dire, un insieme di contenuti che poi sono quelli che racconto quando, quando mi chiedono qualcosa o alle lezioni che faccio a scuola, eh, cioè sì. al Politecnico, capisci? Sì, dico, sono, sono rimasto un canale è diverso perché se tu lo metti su YouTube raggiungi il mondo. Come dire, eh, se so. vai al Politecnico ci sono 50 ragazzi iscritti a quel corso lì e sono 50 ogni anno, finito. Cioè, all'incontro all, all, all che abbiamo fatto con Toscani c'erano 2.000 persone, cioè in un pomeriggio hai raggiunto 2.000 persone, là ci metti sei mesi per raggiungere 50, cioè questa è la potenza del mezzo, capisci? Però di cosa vivi? È un lavoro, cioè fare un Instagram sì. giusto. Io spiego agli studenti, allora io oggi agli studenti, della, agli studenti del Politecnico gli faccio fare il portfolio su Instagram. Okay. quindi non gli faccio fare il portfolio accademico gli faccio fare il portfolio su Instagram Fantastico. perché è semplice capisci? Sì. è semplice tu Riccardo Cristino chiedi un appuntamento al direttore creativo di Prada okay? lui vede la mail che gli hai mandato sul suo telefonino mentre sta andando da Londra a Parigi e in quel momento lì preciso va su Instagram a vedere il tuo profilo per capire se è interessante incontrarti Oppure no? Allora tu mi spieghi perché alle università gli fanno fare il portfolio accademico che poi devono portarselo alla laurea che non serve a un belino di niente. Non serve a niente. No, io, io mi, mi, Ti ricordi come mi sono presentato da te? Allora mi ma... Cioè, un... L'avevo <ride> <Ci poteva ancora ride> <fare, ride> ma... fatto rilegare in pelle. Cioè, certo, <ride> ma non serve a niente. Non serve a niente perché io vado a vedere il tuo profilo Instagram e in 30 secondi faccio uno scroll e vedo subito se mi interessa incontrarti oppure no. Semplice. Allora ti devo far fare un portfolio Instagram. Non il web che non serve più un belino per i portfogli perché non lo vado a vedere perché devo andare, su, devo andare esatto. eh, su Safari o su Google, devo cercare il tuo sito, lo devo digitare e poi lo devo anche navigare. Secondo te funziona? Il web è già superato. Cioè, il web va bene se devo consultare l'Enciclopedia britannica, che devo fare una ricerca, capisci? Va bene se devo comprarmi, che ne so, un paio di pantaloni o cosa, faccio una ricerca, vado a vedermi, faccio l'e-commerce. Ma per queste robe qui di comunicazione non serve più a niente, serve solo Instagram. Hai un profilo Instagram finito. Questo, quindi io sì. gli faccio fare i portfolio Instagram. E, e cioè, sì, però, è fuori dal mondo, bello. perché non è... Nella, nella, nella struttura accademica non è previsto questo cioè non c'è ma, ma chi se ne frega tu sei Pierpaolo tu devi sì. dare devi ma dettare le, darti, la struttura per accademica per, per farti capire no, com come va il mondo purtroppo i contemporanei i co comprendono la contemporaneità arrivano vent'anni dopo esatto. adesso cioè voglio dire mi, eh, alla, alla domanda alla domanda check culturale alla domanda Qual è l'ultimo fenomeno artistico che vi hanno fatto studiare al liceo? Ti dicono la pop art. E io gli rispondo, scusa, ma la pop art è iniziata alla fine degli anni 50, non è un movimento artistico contemporaneo, è il passato. Potrà essere esatto. un passato moderno rispetto agli espressionisti. Stiamo parlando di 70 anni fa. Che cos'è esatto. contemporaneo? Cioè, quindi, non ti fanno studiare la contemporaneità, contemporaneo, ma vate a vedere i fumetti di Mebius per dire che ha inventato anche guerre stellari, l'ha copiato tutto da lì, tutto, esatto, esatto. Cioè non sei è, tu, è tutto sbagliato, è tutto fuori da quello che è la logica delle cose formative, capisci? Dopo tu senti parlare il Toscani dieci minuti e ti ribalta completamente il pensiero, ma per forza quello, cazzo era 30 anni avanti più di tutti, no, 30 primo. anni fa, cioè, allora io... a io penso... ma che... Ce n'è uno, capisci? Ce ne sono dieci. Infatti, guarda caso, il mondo della moda dov'è? È in mano a dieci fotografi in tutto il mondo. Eh, sono se... so sempre quei dieci lì. Poi eh, adesso, negli sì. ultimi quindici anni, ne sono venuti fuori altri due o tre, per fortuna, ma è sempre quella nicchia ristretta, no? Allora, che è quel... dire, che in... dire una cosa, però, eh. Io... Uh, a Francesco, quando si voleva, quando uh, poco fa si è dovuto proporre e eh, ha dovuto attuare un leggero cambio di immagine, io gli ho suggerito <ride> di bello, bello. Allora, gli ho suggerito, devi raccontare. Allora, gli ho scritto: devi fare un nome. Ecco, tu raccontola e io faccio un nome. No, no, non c'è bisogno di raccontarlo. No, Comunque, che... eh, ehm, io avevo una, ho, ho una cultura eh, medio-bassa eh, e quindi cerco sempre di, di, di, di studiare di più, cerco sempre di assimilare il più possibile, soprattutto nel mio campo, nel mio mondo. Perché? Perché ho cercato più di seguire il mio istinto piuttosto che quello che mi veniva insegnato. Però senza, eh, le, senza diciamo, l'insegnamento non vai da nessuna parte allora io ho sempre ricordato <coughs> alcuni fotografi che mi facevi presente in passato adesso non è che ricordo benissimo tutti i nomi però eh, eh, ovviamente il più importante di tutti al quale io ho sempre fatto riferimento ma perché me l'hai sempre consigliato tu e perché ci hai anche lavorato era Gastel ok? perché dal nulla è riuscito a creare un suo stile che è diventato comunque dominante nel mondo della moda eh, c'è una psicologia che viene applicata dietro ogni fotografia e eh, io sono sempre stato affascinato eh, dalle fotografie anche che faceva eh, Albert Watson e in questo caso ho consigliato Pierpaolo di emulare una delle sue fotografie Logico, basta copiare, è facile, è, è gente... allora, alle... no, vero. Me ne vergogno ver un po', me ne vergogno. Ascolta, Riccardo, non c'è da inventare più niente. Basta eh, copiare, ma la cosa grave. Il punto vero è che la gente allora, quelli che vogliono copiare, non sanno copiare e quindi fanno delle cagate mondiali. Esatto. Gli altri vogliono fare il loro e non sono capaci di farlo, no? Eh. E quindi hai questi due canali, no? Poi ci sono quei dieci che sono, come dire, dei geni primi della classe e continuano ad andare avanti per la loro strada. Di fatto non c'è bisogno di inventare niente, basterebbe copiare tutto quello che è stato fatto. Uno che sa copiare molto bene è Steven Maisel, uno dei pochi, no? Lui rifà i servizi di Avedon li fa uguali, uguali, uguali, uguali con super top model, i più bravi make-up artist, i più eh, bravi artist, rifai i servizi di Avedon. Ma ho capito, uno dice, cazzo, l'ha fatto uguale, ma non si vergogna? No che non si vergogna, perché è talmente giusto che ha copiato Avedon, ma l'ha fatto giusto, l'ha fatto, capisci? È come se tu fai un caravaggio, lo guardi e sembra un caravaggio, alla faccia. Allora. Sei capace io, di farlo? Eh, cioè, questo è no, però però però non copiare. Però. però faccio allora, riferimento al Caravaggio però a Caravaggio me... se voglio ottenere dei bei risultati. Cioè, io quando pensavo a impaginare, io facevo riferimento a te e, e a Lucchini. Ok? Sì. Perché è... siete, siete i padri e avete generato la grafica pubblicitaria in italia quindi perché io se, se ho queste conoscenze se siete voi che siete dei, dei precursori nel vostro campo, perché io non devo seguire la vostra scia seguila basta copiare te l'ho detto però copia bene eh, ma... sì ok non esatto, non ma io ne voglio... ne ne ne voglio... ne copia Copiare no? sicuramente è bruttissimo, ok? Uno cerca ah, è vero? Io, sono io sono innamorato di che ne so eh, di Elvis Presley, ok? Elvis, il re del, del, del rock e tutto il resto, voglio emularlo. Mi piace talmente tanto che voglio fare le sue stesse cose, però le faccio quasi cent'anni dopo, qualcosa sarà di, diverso. Sì, no, ma quello che voglio dire, quello che voglio dire allora, intanto la società occidentale è una società che in questo momento mh, è satura, non c'è niente, eh, niente di nuovo da esprimere. L'ultimo fenomeno eh, che ha cambiato in maniera significativa la società occidentale è stato il punk ma il punk è un fenomeno della fine degli anni 70, primi anni 80. Oggi i giovani vanno in giro tatuati e con i piercing, perché quella roba lì arriva dal punk, perché quello sì. non, fa parte della cultura, non fa parte, di una cultura tribale. Esatto, no? tribal esatto. Però il punk è un movimento di rivolta sociale e dopo quello che era successo negli anni 60, L'unica cosa che più forte che tu puoi fare è fare violenza su te stesso. E come la fai violenza su te stesso? Scrivendoti con la mamma, la... la... capisci, te? sul tuo corpo e queste cose qua. E da lì nasce la moda dei tatuaggi, del piercing, che oggi tu vai in giro, No, qualunque ragazzo che ha 20 anni ha dei tattoo. La mia generazione non ce li aveva, come mai? Da dove viene fuori Ma sta roba? Ma adesso c'è un verbole. Ecco, ma dopo il punk non c'è più niente. Infatti la moda, la moda, non ci sono tendenze. Qual è la tendenza della prossima stagione della moda? Che cos'è? C'è l'animalier? Ci sono i colori forti? Ci sono gli oversize che faceva Montanà? C'è il bianco e nero. Che cosa c'è? Dov'è la moda? Non c'è più allora, la moda. Allora, allora, vale tutto. Capito? Vale tutto vale bene. Bene. Non è tutto bene. Non faccia come abbiamo fatto in Italia negli anni 60 la inventiamo noi certo ma per inventare qualcosa quello, voglio dire che oggi i mercati sono talmente saturi che sì. per, scusa, eh, scusa ti faccio un esempio proprio banale io ho fatto i due progetti editoriali più importanti d'Europa di Europa degli ultimi vent'anni sì, non sono progetti, non so, certo peccato, peccato che non sono dei progetti sono dei progetti commerciali, non sono progetti che hanno espresso un linguaggio o qualche cosa. Certo che li ho fatti al ma il discorso di prima. Vanity Fair esiste negli Stati Uniti dai primi del Novecento. Noi abbiamo fatto solo una formulazione settimanale diversa di un progetto che esisteva da cent'anni. Sono andato ma... a Parigi, sono stati cinque anni in Francia per lanciare Grazia, cazzo, ma Grazia l'hanno inventato nel 1938. Eh, però, però è fatto successo ma certo perché l'abbiamo ho capito perché? ma non abbiamo creato abbiamo creato una formula eh, commerciale eh, bella certo che ha fatto un grandissimo successo ma non abbiamo inventato qualcosa che si può dire di nuovo cioè il punk era qualcosa di nuovo che tu non hai mai visto capisci? Se tu ascolti, eh, questo voglio dire nuovo significa nuovo Vuol dire che tu stai guardando o stai ascoltando, se parliamo di musica, qualcosa che prima yes. non avevi mai ascoltato. Allora lì sei di fronte a qualche cosa, a una, a una forma di comunicazione differente. Capisci? Cioè, quando Jimi Hendrix ha inciso il primo disco, tu lo mettevi sul piatto e dici: Cos'è sta roba? È chiaro esatto. che adesso a 40 anni di distanza lo ascolti, l'hai sentito 10.000 e eh Sì, ma così è facile, facile tu devi riferirti al momento storico, quando Piero della Francesca ha inventato la prospettiva, cioè ragazzi, ha inventato la prospettiva, lui ah, ha, ecco osservato il mondo, mondo, ha osservato il mondo e ha detto ma là in fondo c'è una cosa che si stringe, cioè ha inventato la prospettiva, da quel momento lì ha cambiato il mondo, capisci? Eh, dire che... Adesso è, norma è normale dire c'è la prospettiva, sì grazie, ma qualcuno l'ha osservata e se l'ha inventata, lui, lui è riuscito a metterla su, su, su a casa. Allora, lui, allora tu oggi inventati, inventati un qualche cosa di nuovo, dopo Alexander McQueen. Che cosa ci puoi fare di nuovo? A parte, il fatto che poi, a parte il fatto che poi quel tipo di linguaggi vanno solo verso un certo pubblico che se lo può permettere, esatto. Perché c'è anche questo discorso, no? E eh, eh, Allora, eh, però oggi inventarsi qualcosa di diverso, di alternativo, di nuovo, non è semplice perché tutti i linguaggi sono già stati esplorati, infatti se tu guardi i, merc i cosiddetti mercati emergenti, no? I, i fatturati, il successo sui mercati emergenti, di che, che cosa riguardano? Riguardano tutti i marchi, tutti i brand che da noi sono straconosciuti. Cioè, vendi le Porsche, vendi le Ferrari, ma noi le Porsche e le Ferrari ce le abbiamo da 60 anni. Sì, vendi, certo, vendi progetti di Vogue, Elle, eh, Grazia, Marie Claire, ok, sono giornali che noi consumiamo da decine e decine di anni, no? E siccome sono delle formule che funzionano, se il cinese non ha mai visto un numero di ID o un numero di Vogue, è logico che per lui è una novità. Non ha mai ascoltato un disco dei Beatles, Cazzo, ti metti il white album sul, sul piatto e quello lì dice, ma siamo fa perché adesso è passato 50 anni. Eh, ma se io ti chiudo in una caverna per 50 anni, tu vieni fuori e c'è uno che ha il telefonino. Comunico con mia zia che sta a New York e questa roba qua. E ho capito, ma stavi in una caverna e non lo sapevi. Grazie, grazie per Paolo. Mi hai motivato non so quanto fantastico, vedere la visione ognuno ha la sua visione del mondo e la tua mi piace moltissimo perché la trasmetti e, e dici la verità nel senso per come è e sta solamente poi a noi se coglierlo o non tutto qua guarda Francesco io penso che la cosa migliore sia eh, che le nostre, i nostri percorsi di vita che hanno portato io dico queste cose non perché sono un genio ma perché le ho vissute e le ho imparate perché ho avuto la fortuna da quando avevo 23 anni di lavorare con delle persone eccezionali è lì che ho capito e ho imparato determinate cose se non avessi avuto questa fortuna probabilmente non avrei potuto fare o oh, oggi farti questo ragionamento quindi mi ritengo in questo senso fortunato. Poi è logico che in tutte le occasioni che mi sono state presentate ho dovuto impegnarmi per ottenere un risultato, perché il risultato non è che tu lo ottieni soltanto perché stai in un posto. Tu ti devi impegnare, devi capire, devi fare dei sacrifici, e devi farne anche tanti di sacrifici. Però quello che noi possiamo fare oggi è trasferire tutto questo ai giovani o a chi queste cose non le conosce o non le sa. Esatto, e questa è l'unica esatto. cosa che noi possiamo fare non abbiamo delle altre possibilità poi esatto, esatto. se mi capita che mi offrono di fare un progetto innovativo straordinario io ci lavoro e cerco di farlo, non so neanche se riuscirò a farlo, perché fare qualcosa di nuovo oggi è difficilissimo è una scommessa, una scommessa. quindi esatto. il fatto che con la tua esperienza tu vuoi creare un canale dove racconti determinati contenuti, determinate cose, è perfetto perché hai la possibilità di creare una community e chi è intelligente potrà seguire tutto questo e accrescere il suo patrimonio eh, conoscitivo, personale e professionale in maniera molto più ampia. Poi lo svilupperai perché sicuramente capisci perfettamente che il momento aggregativo è importante e creerai una community riuscirà a creare una community anche perché le grandi aziende guarda il futuro è delle nicchie sì, cioè di personaggi che hanno un sapere piccole nicchie piccole realtà Olivero Toscani perché c'ha quel seguito pazzesco perché tu basta che lo ascolti parlare un quarto d'ora e dici Nella voglio te, te, te, te. sapere Nella di Nella più cioè, dopo dici voglio sapere di più Capisci? Sì. Perché è quello che dice delle robe e tu dici, vabbè, ma io ho uno che mi dice queste robe qua, non l'ho mai sentito. Voglio sapere di più. E quindi continui a seguirlo, per forza. Allora, le piccole realtà che hanno un certo sapere devono, avranno per forza una, eh, come dire, un seguito. Perché il resto è talmente generalistico che non te ne fai niente. Non te ne fai niente. Quindi il segreto sì. è... È l'approfondimento dei contenuti esattamente. È il discorso del contenuto che fatica, che ti facevo prima. Se tu hai un contenuto, cioè il contenuto non te lo può portare via nessuno, va bene, è non hai, capisci, è Riccardo. Segui il maestro, maestro. Riccardo, segui il maestro, i consigli certo. fare, fare mezzanotte e mezza o luna di notte tutti i giorni con te. Per, eh, eh, è molto importante perché come dice lui bisogna fare sì okay. però cioè, noi, noi siamo avvantaggiati Pierpaolo per un semplice motivo perché noi siamo innamorati del nostro lavoro Quindi, appassionati, ci... appassionati. Ah, appassionati. passione sì. e l'amore e, e sono convinto al 100% che, che sono emozioni che ti... Ti fanno eh, riprendere il tempo perduto, te lo fanno riguardare, Ma quello è fondamentale. Se non hai passione per il tuo lavoro, non è... cioè, tu non Anche è che lavori perché devi lavorare, se tu lavori perché devi lavorare, sei fregato, Vai al metodo. tu donna. devi avere voglia di lavorare perché ti piace quello che fai. Mi deve piacere bravo, tanto. Paolo. E se Bravo ti piace tanto, non te ne frega niente di tutto il resto. Io non lavoro perché mi danno dei soldi, non me ne frega un cazzo, io te lo faccio anche gratis, è un progetto eccezionale. E chi se ne frega? Tanto, tanto poi, quando guarderanno quel progetto, se è così eccezionale, ci saranno dieci che mi chiamano e quindi te lo faccio gratis, è semplice. Però se non capisci questo, che è la base di tutto... Non vale e la dire sai qual è? È che adesso comunque, il problema è che allora, arrivare, non dico al successo, ma alla soddisfazione personale di quello che si fa. Cioè, sono contento di quello che ho fatto. Eh, ovviamente, anche io da ragazzino, eh, sono figlio degli anni Ottanta, eh, attenzione! Quindi, io vengo da, da, da, sin da piccolino, da un mondo dove l'italiano doveva appunto vedere il benessere e il lusso era appena uscito dalle rivoluzioni anni 70 e tutto il resto e quindi io non le ho vissute però vengo da quel mondo e, e sono consapevole del fatto che molti della mia generazione hanno sempre voluto il piatto pronto a tavola quindi non hanno mai voluto sudare per ottenere qualcosa e questo è stato il il mio vantaggio perché mentre io vedevo gli altri che si crogiolavano, riuscivo comunque bene o male ad andare avanti questa è stata una grandissima cosa eh, il problema qual è che se non hai la passione se non hai il cuore se non hai la volontà eh, non vai da nessuna parte però è anche difficile trovare dei collaboratori che vogliano lavorare con te che abbiano la tua stessa voglia la tua stessa passione perché come dicevo prima è pieno di persone che vogliono ottenere tutto subito senza voler lavorare, e mi trovo ovviamente in difficoltà perché non riesco ovviamente a trovarmi bene con persone della mia stessa età, cioè io mi trovo bene con le persone più grandi di me a livello lavorativo, perché comunque hanno un background culturale e storico e sono abituati a, a lavorare, sono abituati a sputare sangue. Quando io interagisco con una persona che è degli anni 80, è. Eh, Dopo due o tre giorni che vedi che i risultati non, non li raggiunge, Giada Morde butta la spugna. Ma voi lo vuoi capire che ci vogliono almeno uno, due, tre anni per poter vedere dei risultati fattibili e concreti. Quindi... Sì, ma, ehm, Francesco, eh, Riccardo, quelle persone sono persone che non ci interessano. Assolutamente sempre... no. Assolutamente no. Sempre... bloccano e ti rubano tanto di quel tempo. Che, che è importante sapere anche essere in grado di riconoscerle ed evitarle ed è una cosa veramente problematica perché nel mondo della, della creatività e della comunicazione da solo non sei nessuno non vai da nessuna parte se non fai gruppo, se non fai team eh, non fai niente quindi è questo il, il, il, il problema uno dei problemi maggiori che ho comunque riscontrato negli ultimi anni la difficoltà nel trovare eh, dei collaboratori giusti, ma che abbiano l'ambizione giusta, la voglia e il cuore, vogliono tutto subito, tutto subito. Vabbè, questo è un po' un problema del mondo di oggi nella mia generazione, sì. sì anche quella dopo. Comunque, vabbè, certo, dopo ne eh, io una sei, cosa ragazzi? volevo Beh. chiederti, eh, sì. proprio. Al... Me l'ero scritta una domanda perché ero proprio curioso di sapere da te, eh, ero curioso di sapere un, un, un libro che ti ha aiutato nella tua formazione, nella, nella tua storia, c'è un, un libro che se io ti dovessi chiedere più c'è un libro che ti, ha, che ti ha aperto la testa, che ti ha, che ti ha fatto cambiare, che ti ha... Allora, personalmente, eh, eh, eh, come si chiama? Hoffman, personalmente. E poi, vabbè, Jung e i vari filosofi del gel che comunque mi hanno aiutato a andare oltre. Tu hai dei libri o de qualcosa che ti ha aiutato a spaziare, che ti ha aperto la testa e ti ha detto, ok, io da domani faccio altro, o io da domani sono un'altra persona. Hai qualcosa, anche un, un album, anche la musica, perché tu sei un amante della musica. È, è, è fantastico perché hai anche una cultura immensa sulla musica. Hai qualcosa che mi suggeriresti per aprire la testa? Guarda, questa è una domanda veramente molto eh, difficile su cui rispondere, per un motivo molto semplice, che una cosa ti porta ad un'altra, una... e da un'altra ti porta ancora ad un'altra. Tu leggi Yang e poi Yang ti dice... Sono arrivato a Imman". <ride> No. E, e, e Yang e Yang ti dice il libro dei morti tibetani, eh, il Bardo Todol, Todol che è il libro dei morti tibetani, è qualcosa che eh, cambia la percezione eh, dell'individuo, cambia la mia visione delle cose, cambia. Tu leggi quella roba lì e dici che cos'è il Bardo Todol. Allora ti vai a comprare il Bardo Todol, te lo leggi, esatto. no? E, sì. e vai avanti tutto così. Quindi eh, arrivati a un certo punto diventa una sequenza di contenuti e di cose che è alla fine immensa dopo 50 anni di vita, capisci? Io ti faccio allora, solo un esempio. Ti faccio allora, un quale, esempio quale tra tutti questi ti ha dato la chiave per aprire la porta? No, di... ma ti faccio un esempio per capire, per capire semplicemente una chiave, ma che poi è quello che ci stiamo dicendo, no? Eh, perché non c'è un un Contenuto che è migliore di un altro, è semplicemente un percorso, sì. quindi non c'è un contenuto che è migliore di un altro, cioè potrei dirti dieci libri o dieci dischi che mi hanno cambiato la vita, perché mi ha cambiato la vita? Perché mi hanno fatto vedere delle altre prospettive. In questo sì, senso un periodo storico, capisci? Certamente, ma per esempio, oggi ci sono dei musicisti straordinari, soltanto che non sono più nell'ambito delle culture giovanili che invece erano quelli della mia, la mia generazione, ha cambiato il, veramente il mondo, no? Sì, sì. E, e Perché ha contaminato, cioè non è che ha contaminato, la musica è stato il primo media globalizzare, globalizzato, sì. il primo media che ha globalizzato il mondo è stata la musica, no? Perché dopo gli anni 60 non si può più parlare di generi, e questo che cosa vuol dire? La chiamavano contaminazione, invece dobbiamo chiamarla globalizzazione. Non era contaminazione, era globalizzazione. Quindi, ma perché? Perché la musica parla un linguaggio che tu non hai bisogno di tradurre. Tu ascolti e le orecchie ce le abbiamo tutti, cinesi, americani, brasiliani, non ho bisogno di capire le... le cioè se capisco le parole ancora meglio, ma se ascolto un album dei Beatles o di Jimi Hendrix o di John Coltrane non ho bisogno necessariamente... Cioè, capisci? Quindi questo, oggi queste culture non le devi andare a trovare in altri ambiti, perché le culture giovanili questa cosa non ce l'hanno più. Questo è il punto. Allora, è tutto un percorso, non c'è una cosa che è meglio di un'altra, c'è un percorso che ti porta a scoprire no? sempre qualche cosa di nuovo e tu continui ad aggiungere dei tasselli al tuo diciamo a quello che è il tuo percorso di vita no? quindi non smetterai mai allora che cosa ti muove? la curiosità la curiosità di sapere la stessa curiosità che avevi quando avevi 15 anni devi averla quando ce ne hai 70 se no sei fregato cioè se ti fermi hai finito invece devi sempre averla sta curiosità ma perché cresce te stesso non perché devi essere più bravo degli altri ti serve a te sì per crescere continuamente nella visione delle cose, del mondo, della bellezza, di tutto questo che ti serve. Quindi la curiosità non ti deve mai fermare, non ti devi mai fermare sulla curiosità. È tutto qui. Quindi diventa difficile rispondere alla tua domanda, perché poi potrei, potrei dirti: mi sono letto Bardo Todol sei mesi fa perché ho letto un libro di Yang e che mi ha incuriosito. Mi sono letto Barico perché con Game ti racconta in una maniera dettagliata come è nato il mondo digitale e quindi è un libro che dovrebbero me mettere già da oggi nelle scuole medie no? Allora. perché fa capire no, come nasce il mondo nuovo cioè il mondo digitale allora. che è il mondo nuovo in cui un ragazzino di 12 anni è totalmente inserito ti leggi quello, quello è un libro di storia sì. Cioè, non è, una, non, è una, non è semplicemente un saggio o un'analisi, quello è un libro di storia. Allora, la... io sono nato negli anni 80 quando ho sentito per la prima volta Michael Jackson, ho fatto a ah. giusto? Perché era certo. la mia epoca con thriller, che comunque thriller era uscito prima, però nell'80 sì, sì. se non sbaglio, con Bad bad ha fatto proprio ha continuato a cavalcare la, la, la scia di, di, de, della sua notorietà e tutto il resto eh, in questo caso è per la musica come ti dicevo per i libri a me hoffman ha inciso tantissimo eh, nella tua formazione ovviamente è difficile, capisco che è, che è difficile rispondere perché tu hai un'esperienza infinita, quindi sei quello che sei proprio grazie a tantissime di questi personaggi, però descriviti in tre, in tre, in tre, in tre parole, tre. Curioso, curioso, vai, curioso, ah, curioso, sì. ah, sei un grande. Descrivimi Steve Jobs in tre parole. Descrivimi? Steve Jobs. Steve Jobs? In tre parole. Tre parole, ma ne basta? Tre parole. Ha cambiato il mondo. Quattro okay. parole. Okay. Anzi, ti dirò di più. Tra trent'anni okay. verrà considerato il personaggio più eh, significativo del cambiamento dell'umanità. Ma tra vent'anni oh, lo diranno. Grazie per Paolo che me lo eh, dico. Tra vent'anni lo diranno, perché hanno bisogno di sedimentare questa cosa, no? Quando Picasso ha inventato il cubismo, cioè tu fai una domanda... Tu chiedi a uno studente del liceo artistico oggi, dici, mi spieghi un attimo il cubismo? Spiegami il cubismo. L'ha inventato nel se 1920? Se fa fatica non c'è il grande culturale, chi se frequentava se Picasso se non potrei mai capire. Era avanti di cent'anni quello lì, capisci? Eh, allora so. Steve Jobs, ha cambiato il mondo, punto. Incredibile. E noi, noi io, eh, per questo ti ho voluto fare queste piccole domande. Ma lo diranno nei libri di scuola, tra 30 anni, tra, tra 20 anni, te lo diranno. Sì. nel libro di scuola studieranno Steve Jobs, studieranno, tra 20 anni lo studieranno. Come adesso che gli fa fare il portfolio accademico invece di fargli fare il portfolio Instagram, la stessa roba, uguale. Comunque, non so se ti sei accorto, ma io a livello creativo ti ho paragonato a lui, quindi spero di sì, sia... <ride> esagerato, esagerato è magari vabbè, no, se... è così io me ne devo andare, andare Allora se non dobbiamo andare tutti quanti, me, ci stanno secondo... chiamando da tutte le parti, eh, quelli stanno... che ci stanno ascoltando. Scrivetemi okay. a Paolo Pitacco su Google e poi ne riparliamo okay? perché adesso non c'è bisogno che siamo a diretta. Poi, chi... poi Riccardo sotto il video metteremo i riferimenti per vedere eh, altre interviste di per Paolo perché io l'ho seguito molto e ce ne stanno qualcuna che è più geniale di quella che abbiamo fatto oggi per, perché è talmente vasta la l'informazione che ci vorrebbe una vita però piano piano uno può C seguire il per consiglio eh, una bella Paolo bella... cerchiamo, cerchiamo. scrivere eh, un'altra no? un la migliore quella dopo il lockdown e fare una bella storia della creatività e della comunicazione europea e mondiale che ne sai come grazie ti ringraziamo di, di aver partecipato al concert group. E, Aspetta, una domanda? ho ancora un'altra domanda. Posso fartela, Pierpaolo? Dimmi. Eh, Dimmi. Questa è un po' più, un po più personale. Eh, allora, io ho sempre pensato questo, che ovviamente... Eh, al di là del fatto che comunque ci conosciamo e eh, eh, eh, non ci sentiamo oramai da tanto tempo però eh, al di là del fatto che ci conosciamo eh, perché hai accettato di partecipare a questa intervista? Ma Io partecipo a tutte le cose che mi chiedono perché interessa a me conoscere Bene. le persone mi interessa conoscere le persone mi interessa conoscere cosa pensano cosa dicono, cosa chiedono serve a me sì, Se sì, conosci, sì, sì, come, yes. Scusa, scusa, scusa, ti faccio un altro esempio molto concreto, Steven Maisel o Albert sì, Watson, sì. o eh, Mario Testino, chi li conosceva? Nessuno. Se la Franca <ride> <la> Sozzani <Franco> <ride> non avesse conosciuto Steven Maisel a New York e gli avesse detto: ti faccio fare tutte le copertine di Vogue Italia finché io sarò direttore. Tu non sapevi neanche chi era Steven Maisel. Quindi tutte queste cagate che dicono come si fa a diventare famosi, non, è, non, non diventi famoso, non diventi nessuno. Tu devi avere la tua personalità, devi avere un contenuto da raccontare e le cose ti arrivano per forza. Perché se sei Steven Maser, che sei diverso dagli altri, quella è andata a New York, ha visto il portfoglio e gli ha detto Dopodomani lavori. Quando Gasser è venuto in ufficio da noi a trovarmi che c'era Flavio nell'ufficio di fianco e io attaccato con la finestra aperta che sentivo tutto secondo te quando è arrivato Giovanni Gasta con il suo porfolio che cosa c'aveva? e Flavio gli ha detto guarda queste foto qui mette via, che non ce ne frega niente perché tanto eh, cioè, non, non servono a niente però tu sei una persona speciale da domani vieni qui e cominci a lavorare dopo due mesi era una strada internazionale che semplice. È testimonianza da brivido questa, cioè, è, così. Da... questa è la non c'entra niente, capito? Tutto quello che viene fuori, viene fuori perché una persona di talento ha sempre una possibilità nella vita. Se uno mi chiede un appuntamento, ma io la voglio conoscere perché magari quello è un genio che non sai mai dove sta perché viene da, che ne so, un paesino fuori Reggio Emilia, ha preso un treno è venuto a Milano voleva incontrarmi. settimana scorsa mi ha scritto un ragazzo su, eh, su, su LinkedIn che non sapeva neanche chi fosse, e dice, voglio fare una chiacchierata con lei. E io gli ho detto, ok, settimana prossima io posso, questo giorno, questo giorno. È venuto in studio, è stato lì un'ora e mezza, si è stati lì a parlare. Perché non dovrà incontrarlo? Eh, un'ora e mezza, era eh, interessante allora. Eh. No, ho perso del tempo. È chiaro che se non posso, gli dico, guarda, posso tra tre settimane. No? È logico perché se no tutti quelli che ti chiedono appuntamento, Ma è il motivo per cui vanno a vedere il tuo profilo Instagram: quello là, quando tu gli chiedi l'appuntamento, va a vedere il tuo profilo Instagram per questo motivo. Perché se tu, richiedi, se tu ricevi 20 richieste al giorno, poi devi, a un certo punto devi, come dire, selezionare. Io cerco di incontrare tutte le persone che posso perché serve a me. Grazie. E, parliamo, eh, parliamo. Eh, grazie, e altri non se ne sono, è grazie a <ride> apprendiamo, bene, questo, diciamo. è segreto, eh? questo è un grande segreto questo è un grande segreto apprendiamo Riccardo perfetto grazie Paolo eh, spero di rincontrarti fisicamente e non virtualmente a <ride> però, Roma però a Roma a ah, eh, Roma, eh, certo a Roma, Roma è, è più eh, eh, certo, veniamo a Roma no ma adesso Riccardo siccome mi verrà a trovare a Roma o ti veniamo a trovare all'università quando starai o faremo sapere che stiamo insieme e ci prenderemo un apiritico insieme, così fisicamente, sì. per ritornare al discorso di prima non basta solamente il virtuale, ma bisogna eh, anche relazionarsi un pochino. La prima Perfetto. cosa, dai. Perfetto. Va bene, a voi e, e a parlo. tutti i nostri amici del gruppo di averci ascoltato. Grazie, ciao. Ciao a tutti, ciao. arrivederci, ciao. ciao.